Benvenuti, in questo video parliamo di Plutone e dei pianeti nani del Sistema Solare. Per millenni l'umanità ha conosciuto solo i cinque pianeti che si vedono ad occhio nudo, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Nel 1781 William Herschel scoprì il pianeta Urano, da lui inizialmente scambiato per una cometa. Urano è al limite della visibilità ad occhio nudo e probabilmente fu notato dai Parco già nel 128 a.C., che però lo ritenne una stella. Nel 1801 Giuseppe Piazzi scoprì Cerere tra le orbite di Marte e Giove, in quella che ora chiamiamo fascia degli asteroidi. Inizialmente Cerere venne considerato un pianeta, ma si scoprì rapidamente che è molto piccolo e la fascia degli asteroidi è popolata da altri oggetti di dimensioni simili. Di conseguenza nel 1850 Cerere è stato riclassificato come pianeta nano e il sistema solare è tornato ad essere composto dai sette pianeti noti fino a quel momento gli astronomi si sono resi conto che c'erano delle anomalie nell'orbita di Urano. In alcuni momenti la sua posizione prevista era leggermente diversa da quella reale. A volte sembrava accelerare, altre volte sembrava rallentare. Si fece strada l'idea che queste discrepanze fossero dovute alla forza di gravità esercitata da un pianeta non ancora scoperto. Il matematico e astronomo Urbain Leverrier determinò l'orbita del pianeta sconosciuto, e Johan Galle osservò Nettuno nel 1846 in prossimità del punto previsto da Leverier. Il Sistema Solare acquisiva così l'ottavo pianeta, quattro pianeti interni rocciosi, tra cui la Terra, e quattro giganti gassosi. La possibilità che ci potessero essere altri pianeti oltre agli otto conosciuti continuava ad incuriosire gli astronomi. Partendo da presunte anomalie delle orbite dei pianeti esterni, Percival Lowell iniziò nel 1906 una ricerca sistematica per scoprire un nono pianeta oltre l'orbita di Nettuno. Per raggiungere lo scopo, Lowell fece costruire un osservatorio che porta il suo nome a Flagstaff, Arizona. Il compito di cercare il nuovo pianeta fu affidato a Clyde Tombow, un giovane astronomo che lavorava all'osservatorio Lowell. Il lavoro di Tombow consisteva nel confrontare coppie di fotografie della stessa porzione di cielo, ripresa a distanza di tempo, alla ricerca di un punto che si muove rispetto alle stelle sullo sfondo. Nel 1930, dopo un anno di lavoro, Tombow scopre un punto che si muove, il pianeta Plutone. Il nostro sistema solare acquisì in questo modo un nuovo membro. Si è scoperto in seguito che non c'è alcuna anomalia nelle orbite dei pianeti esterni. In ogni caso, Plutone è troppo piccolo per influenzarli in modo misurabile. La scoperta di Plutone è quindi dovuta alla perseveranza di Tombow, ma anche ad una discreta dose di fortuna. Plutone dista dal Sole quasi 6 miliardi di chilometri, 39 volte la distanza della Terra dalla nostra stella. Il diametro di Plutone è circa un quinto di quello della Terra. Il pianeta impiega circa 153 ore a compiere una rotazione su se stesso. L'asse di rotazione di Plutone è inclinato di 120 gradi rispetto all'eclittica, quindi la rotazione è retrograda. Impiega 248 anni terrestri a compiere un'orbita intorno al Sole. Nessun essere umano quindi vivrà abbastanza lungo per vedere un'orbita completa di Plutone. Fino a pochi anni fa, le migliori immagini disponibili di Plutone erano questi pochi pixel ripresi dal telescopio spaziale Hubble, a malapena sufficienti a capire che sulla superficie ci sono zone chiare e altre più scure. La situazione è però cambiata nel 2006. 5, 4, 3, 2, 1... Abbiamo l'ignizione... E il ritorno del NASA's New Horizons spacecraft su un decade-long voyage per visitare il pianeta Pluto e poi oltre. New Horizons ha raggiunto Plutone nel 2015, dopo un viaggio di nove anni. La sonda ha effettuato un sorvolo ravvicinato per poi proseguire l'esplorazione della fascia di Kuiper un disco di materia molto rarefatta che si estende oltre l'orbita di Nettuno ed è costituito dai residui della formazione del sistema solare. La composizione interna di Plutone è ancora incerta. All'esterno è presente uno strato di acqua, azoto e metano ghiacciati. Sotto alla crosta ghiacciata potrebbe esistere uno strato di acqua liquida che avvolge un nucleo interno roccioso. Plutone possiede una tenua atmosfera di azoto, metano e monossido di carbonio. L'atmosfera è visibile in questa immagine in controluce ripresa da New Horizons. New Horizons ha mostrato che la superficie ghiacciata di Plutone è straordinariamente variegata. Ci sono montagne, canyon, crateri e pianure. La temperatura in superficie tocca i 240 gradi sotto zero. Le montagne di Plutone raggiungono i 3 km di altezza e sono sostanzialmente degli immensi blocchi di ghiaccio d'acqua. A quella temperatura il ghiaccio d'acqua è duro come la roccia. Le vaste pianure di Plutone sono composte da azoto ghiacciato e non presentano crateri da impatto. Queste pianure mostrano delle strutture simili a celle di convezione, che si formano ad esempio in una pentola d'acqua poco prima che inizi a bollire. Su questi mari di azoto ghiacciato galleggiano iceberg di ghiaccio d'acqua, che a quelle temperature è meno denso dell'azoto. Questa foto potrebbe mostrare un criovulcano, cioè un vulcano che eruta sostanze volatili come acqua, ammoniaca e metano, anziché lava. Nessuno immaginava di trovare indizi di attività geologica su un pianeta così piccolo e lontano dal Sole. Plutone ha cinque satelliti naturali, Stige, Notte, Cerbero, Idra e il più grande Caronte. Caronte è il satellite naturale più grande in rapporto alle dimensioni del pianeta attorno a cui orbita. Come confronto, il raggio della Luna è circa il 27% di quello della Terra, mentre il raggio di Caronte è il 51% di quello di Plutone. Plutone e Caronte sono in rotazione sincrona, cioè espongono sempre la stessa faccia. Inoltre, il centro di massa del sistema Plutone-Caronte è esterno al pianeta. Di conseguenza, entrambi i corpi celesti orbitano attorno ad un punto nello spazio, come si vede da questa animazione. Plutone è risultato da subito un pianeta particolare. Le sue dimensioni ridotte ne facevano il pianeta più piccolo del Sistema Solare. È più piccolo anche di questi satelliti naturali di altri pianeti. Ganimede, Titano, Callisto, Io, la nostra Luna, Europa e Tritone il ruolo di Plutone nel Sistema Solare è stato ulteriormente messo in dubbio a partire dagli anni 2000. Alla periferia esterna del Sistema Solare, oltre l'orbita di Nettuno, sono stati scoperti molti altri oggetti simili a Plutone. Si ritiene che ne esistano centinaia, forse migliaia, che attendono di essere osservati. Per questo motivo nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionale ha modificato i criteri per definire un pianeta. In base alla nuova definizione, un pianeta è un corpo celeste che orbita il Sole, ha una gravità sufficiente a fargli assumere forma approssimativamente sferica e ha ripulito la zona attorno alla propria orbita. Plutone soddisfa i primi due criteri, ma non il terzo. Quindi, a partire dal 2006, il sistema solare torna ad essere composto da otto pianeti. In compenso, Plutone entra a far parte di una nuova categoria di oggetti, detti Pianeti Nani, assieme a Cerere, Eris, Makemake e Aumea. La famiglia dei Pianeti Nani è destinata a crescere man mano che verranno scoperti altri oggetti simili. La sonda New Horizons ha mostrato che Plutone è molto più interessante e variegato di quanto si pensasse. Plutone e gli altri oggetti della fascia di Kuiper custodiscono i segreti della formazione del Sistema Solare. Per questo è importante continuare a studiare questa regione remota.